Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pan brioche alla ricotta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, farina di tipo manidoba, uova, zucchero, ricotta, latte, miele, lievito di birra, scorza di limone,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 ed azioniamo il bimbi per 3 minuti 37 gradi velocità 3 aggiungere la ricotta le uova la farina di tipo manidobba, la farina di tipo 00 e facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciamoli lievitare per un'ora e 30 minuti in forno spento. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto del pan brioche, adesso lo divideremo in otto parti uguali. Una volta che abbiamo diviso in pezzi uguali l'impasto, Adesso le andremo a riporre in una teglia a forma di ciambella che abbiamo ben imburrato. Riprendiamo meglio le palline. Facciamo lievitare in forno spento per almeno un'ora. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il pan brioche, adesso lo spennelleremo con, con il tuorlo d'uovo. Spolverizzare con la granella di zucchero. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 30 minuti circa. Il pan brioche è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Pan brioche alla ricotta. Grazie e alla prossima ricetta!